Buonasera, buonasera e benvenuti a un altro evento marcato Sottosopra e Osservatorio Globalizzazione. Io sono Fulvio Scaglioni, i nomi degli ospiti li vedete: Maurizio Vezzosi, Emanuele Pietrobon, entrambi giornalisti, studiosi di politica internazionale, analisti di politica internazionale. Questa sera parleremo di in particolare di Bielorussia e dei problemi connessi alla Bielorussia, che come tutti sappiamo da molti mesi vive una stagione travagliata dopo lunghi anni di stabilità del potere di Aleksandr Lukashenko eh, partiamo subito andiamo come si dice nel vivo delle cose perché Maurizio è eh, tornato da pochissimo da Minsk dove ha seguito l'assemblea generale Bielorussa che si tiene ogni cinque anni e quindi naturalmente la prima e più scontata e anche ovvia domanda che gli facciamo è che qual è il clima che si respira qual è la situazione in una fase in cui correggimi se sbaglio sembra che le proteste anti Lukashenko abbiano perso impatto, abbiano perso impulso eh, e Lukashenko alla fine sia in qualche modo il uscito vincitore da questi lunghi mesi di tensione. Buonasera a tutti, anzitutto grazie per l'invito, grazie per l'interesse. Dunque, sicuramente la situazione, il contesto in cui si sviluppa la crisi politica a Bielorussia è un contesto complesso. Eh, si può dire che sicuramente le proteste eh, cominciate lo scorso agosto e eh, proseguite nel, nelle settimane successive, nell'autunno, siano state un po' la cartina al tornasole, di, eh, del fatto che in Bielorussia eh, una porzione di società eh, sicuramente non vede di buon occhio eh, la figura di Lukashenko eh, che viene accostata eh, in parte a torto, in parte a ragione eh, al retaggio sovietico. Questo succede perché eh, la Bielorussia, a differenza di molti altri paesi eh, dello spazio post sovietico, eh, su tutti mi viene in mente l'Ucraina, ma eh, anche in parte anche la stessa federazione russa, eh, i Baltici ed altri, ed altri paesi ex sovietici, non ha eh, sostanzialmente eh, conosciuto quel, quel ciclo di eh, smantellamento dello stato sociale, di eh, privatizzazioni, e eh, sostanzialmente di eh, disgregazione sociale, come è eh, avvenuto appunto in molti contesti del, del quadrante post sovietico. L'opposizione eh, è sostanzialmente in gran parte, diciamo, eh, volendo sintetizzare, di orientamento, di orientamento liberale e eh, orientata sicuramente, sicuramente all'Occidente il paradosso eh, in termini diciamo, sociali ed economici è un po' questo, da una parte eh, lo stato sociale che eh, con tutti i limiti eh, chiaramente del, del caso, delle, delle circostanze e delle risorse a disposizione di un paese che ha eh, certamente un PIL, molto piccolo, un prodotto interno lordo molto piccolo e eh, è privo di sbocco al mare, è privo di eh, grandi, grandi risorse come il fratello maggiore eh, russo naturalmente e nonostante questo la, eh, il fatto che lo stato sociale eh, è ereditato in buona parte dal dal, modello, dal sistema sovietico sia stato in qualche modo eh, preservato, ha permesso nel corso degli anni 90 e, e più di recente eh, nei 2000 l'affermazione di un ceto medio che sicuramente, eh, come dire, sicuramente è attratto dall'Occidente. Eh, insieme a questo c'è eh, un'elite un economica che certamente non, non, vede, eh, non vede di buon occhio la, la, la figura di Lukashenko e che sicuramente preferirebbe eh, una figura... Eh, non dico eh, come quella di Svetlana Tikhanovskaya che eh, dagli stessi oppositori viene, eh, viene considerata un'alternativa un eh, davvero poco credibile in termini, in termini politici, ma sicuramente come quella eh, per esempio di eh, Victor, Victor Babarico che è eh, un ex banchiere eh, molto, vicino, molto vicino a Gazprom eh, anche di recente ha parlato eh, intervistato eh, dal carcere tra l'altro da ehm... Uh, Deutschwell ha parlato di, della necessità di eh, portare, portare a compimento portare eh, costruire sostanzialmente una rivoluzione eh, dei, dei ceti medi anche se eh, c'è qualche dubbio sul fatto che eh, quella di cui parli di cui parla Babarico sia effettivamente eh, una rivoluzione dei ceti medi o eh, una, una rivoluzione eh, dell'oligarchia bielorussa. Perché eh, diciamo, sicuramente una parte dei ceti medi non vede con favore il, quello che lui, non, non tanto Lukashenko insieme a quello che Lukashenko rappresenta. ma allo stesso tempo una parte considerevole eh, dei ceti medi che eh, naturalmente non, sono, eh, diciamo, non hanno una, un orientamento, una simpatia esclusiva nei confronti dell'Occidente, eh, riconosce tutto sommato quello che di positivo eh, il, la Bielorussia è riuscita a Oggi a eh, sostanzialmente garantire a, eh, alla, alla società in buona sostanza. Eh, per quello che riguarda l'Assemblea, l'evento in sé dell'Assemblea Generale, è un evento politico eh, importante che, eh, come, eh, come ricordavi, si svolge ogni cinque anni e che coincide con eh, sostanzialmente un bilancio. Del, del piano quinquennale visto che eh, l'economia eh, e di conseguenza la politica bielorussa si, eh, si basano ancora sul ehm, hanno mantenuto il, il criterio del piano eh, per eh, gli obiettivi economici eh, di quinquennio in quinquennio sostanzialmente e ehm, eh, sostanzialmente questa quest assemblea generale fa un bilancio del, del piano concluso e eh, approva sostanzialmente il piano per il, eh, per il quinquennio successivo. È interessante rilevare come eh, il modello, quello bielorusso sia sostanzialmente un modello ibrido, nel senso che da una parte c'è eh, il piano, quindi la gestione pubblica, eh, dell'economia che vale eh, sostanzialmente circa un 70% del, eh, dell'intero diciamo, dell valore de, dell'economia belorussa dall'altro si dà spazio anche all'iniziativa privata che vale il, il, restante, eh, il restante 30% eh, a, livello, a livello politico eh, c'è a mio avviso la consapevolezza eh, assolutamente chiara che riguarda la necessità di una transizione politica ossia ehm, in parte in relazione alle proteste in parte alle pressioni occidentali eh, in parte in relazione alle pressioni esercitate anche dalla federazione russa per eh, una serie considerevole di, eh, di ragioni Lukashenko è ben consapevole del fatto che eh, sostanzialmente deve considerare la, eh, la necessità di eh, in di, di, di qualche modo avere, eh, mettere in atto un'uscita di scena, che eh, uscita di scena che non si può, evidentemente eh, che non può evidentemente avere luogo eh, dall'oggi a domani, durante l'Assemblea Generale Lukashenko ha utilizzato esattamente questa. Eh, diciamo questa formula questa eh, questa quest espressione sostanzialmente ma che eh, molto probabilmente si eh, avrà luogo con, la, ehm, con il cambio di costituzione previsto, eh, previsto e che dovrà essere approvato da, da un referendum popolare sostanzialmente e eh, dopo Dopo il cambio di Costituzione ci saranno molto probabilmente delle nuove elezioni a cui eh, Lukashenko non, non parteciperà e eh, diciamo, Lukashenko ha, eh, ha voluto anche smentire le voci secondo le quali eh, il probabile o addirittura certo successore del, del suo del suo mandato in corso ed ultimo mandato dovesse essere uno dei suoi figli sostanzialmente, e, eh, cosa che come si può, eh, come si può intuire e, e immaginare non avrebbe sicuramente sicuramente giovato né eh, alla, al dialogo tra, tra le parti eh, che riguarda diciamo i diversi eh, i diversi animi in, in seno alla società bielorussa, ma anche per quello che riguarda il, il dialogo con, con l'Occidente un dialogo che è sicuramente ai minimi visto quello che è l'atteggiamento delle, delle principali cancellerie occidentali che hanno voluto eh, sostanzialmente imporre eh, nuove sanzioni insieme eh, insieme agli Stati Uniti e eh, mi sento di dire che onestamente queste sanzioni eh, potranno, sicuramente creare, potranno sicuramente creare dei problemi eh, all'economia bielorussa o quantomeno diciamo perseguire il tentativo di, di, di indebolirla ma eh, da una parte eh, non si può escludere a mio avviso che questo obiettivo non sia come dire, non sia un obiettivo praticabile per quello che riguarda l'obiettivo delle sanzioni perché tutto sommato l'economia bielorussa si è dimostrata per quanto piccola in grado di eh, reggere eh, sostanzialmente anche turbulenze eh, notevoli come per esempio quella della pandemia in corso che ha, ha fatto perdere eh, all'economia bielorussa Um, un, uno o due, o due punti di PIL, quindi insomma una perdita contenuta, soprattutto se, eh, se vista, se messa in relazione a, che, a quelle che sono state le perdite medie eh, dell'economia dell'eurozona, in buona sostanza e eh, Di certo questo, questo congelamento dei rapporti eh, che, viene, che viene messo in relazione diciamo dal punto di vista delle cancellerie europee alle repressioni di piazza, al, alla gestione delle proteste, agli arresti indiscriminati eh, e così via, credo che non... Eh, che, Possa, possa soltanto portare le, le, le relazioni tra eh, Bielorussia e Europa occidentale in, in un vicolo cieco, in buona sostanza, senza, senza, favorire, nessun tipo di, eh, senza favorire anche il processo politico che eh, è evidentemente in corso e che si sta mh, per quanto lentamente sviluppando in, in Bielorussia. Con questo aggiungo... Eh, si può dal mio punto di vista soltanto auspicare che l'Italia possa eh, in qualche modo mettere, eh, mettere in atto un atteggiamento di segno diverso ecco. Maurizio tu parlavi di transizione e comunque di un Lukashenko in qualche modo rassegnato eh, a, a lasciare il potere eh, però Ticanosche abbiamo detto debole, insomma poco credibile nel lungo periodo Babarico eh, bruciato. Si intravede i figli di Lukashenko no, si intravede un qualche potenziale come dire, successore o è troppo presto. Ma è una domanda mh, difficile, eh, onestamente non, non saprei dare una risposta netta. Mm, come credo anche in Bielorussia sarebbe eh, credo difficile trovare qualcuno in grado di rispondere in modo proprio. Eh, ripeto, dal mio punto di vista la figura di, di Svetlana Ticanosca non è, un, non è una figura politica credibile nemmeno per, per le componenti liberali. Eh, questo mi sento di, di dirlo chiaramente di, e eh, di confermarlo malgrado eh, la visibilità che gli viene in qualche modo concessa eh, nei, diciamo, nel panorama mediatico occidentale. La figura di Babarico, eh, sulla figura di Babarico invece, non credo eh, diciamo, che sia da considerare una figura eh, bruciata, nel senso che eh, c'è stata anche una visita eh, da parte di Lukashenko nel, nel carcere in cui eh, Babarico è, è detenuto, e a mio avviso la Federazione Russa ha fatto capire in maniera abbastanza... Eh, come dire, abbastanza chiara che è una figura che gode di una certa, eh, di una certa considerazione da parte, del, da, parte, da parte della federazione russa per cui mh, io non escludo che eh, diciamo in un periodo di tempo da, mh, chiaramente da, da valutare non, non nell'immediato anche perché eh, Babarico è sotto processo e mh, è verosimile che, che sarà condannato, quantomeno non è sicuramente diciamo, eh, escludibile il fatto che, che venga condannato eh, io non escludo comunque che eh, presto o tardi Babarico possa avere, possa avere un qualche tipo di ruolo eh, in Bielorussia anche perché eh, non solo l'intervento di di Lukashenko, ma anche quello di altri rappresentanti eh, della, della compagine istituzionale bielorussa, nel corso dell'Assemblea Generale hanno eh, rimarcato la necessità di eh, favorire la nascita di nuovi partiti e in qualche modo di eh, favorire lo sviluppo di un sistema multipartitico effettivamente tale. Cioè, con, eh, con dei partiti che possano essere effettivamente rappresentativi di porzioni sociali determinate, eh, piuttosto che eh, diciamo un orpello puramente, puramente o, quasi, o quasi esclusivamente formale. Ecco. Eh, per cui questo è un, po', è un po' il quadro e, ripeto, Penso che sia difficile eh, fare, fare dei nomi più precisi di questi. Ecco. Emanuele Pietrobon, Maurizio ha, tirato, ha nominato il convitato di pietra di questa crisi bielorussa, che è la Russia. Eh, tu come la vedi? Eh, con la crisi bielorussa e con il salvataggio di Lukashenko, perché Putin è andato in soccorso di Lukashenko, eh, io credo molto controvoglia eh, la russia ci guadagna o ci perde io personalmente ho anche scritto che secondo me ci rimette eh, però chiedo a te buonasera fulvio eh, grazie per l'invito allora io concordo con te la russia perde a salvare una figura come lukashenko ma noi dobbiamo considerare il quadro completo della situazione, soprattutto noi dobbiamo considerare la posizione geostrategica della Bielorussia. Perché la Bielorussia è incuneata perfettamente fra Baltici, Polonia e Ucraina. Quindi che cos'è? È, è l'ultimo ostacolo, ostacolo all'espansione dell'Alleanza Atlantica e dell'Unione Europea verso la Russia. Per Mosca sarebbe un incubo avere le truppe della Nato a nove ore di macchina dalla propria capitale. E come tra l'altro ha detto Maurizio, una vera alternativa tra l'altro Lukashenko non c'era e continua a non esserci. E tra l'altro la Tikhanovskaya ha cambiato idea più volte, ha, ha anche tentato di aprire un canale di dialogo con il Cremlino a settembre dicendosi disposta a trattare sulle condizioni per un'eventuale transizione di potere, rimangiandosi alcune promesse fatte in campagna elettorale <coughs> riguardanti un proposito di derussificazione della Bielorussia e una revisione degli accordi inerenti l'adesione all'Unione Economica Eurasiatica. Tuttavia il Cremlino ha rigettato queste proposte e non se n'è più fatto nulla. Eh, però di nuovo un'alternativa a Lukashenko non c'era lui al momento è indispensabile certo nel medio-lungo periodo continuare a sostenerlo potrebbe rivelarsi esiziale per il Cremlino perché come tra l'altro poi ha detto bene Maurizio c'è una parte crescente di società che eh, non vede di buon grado Lukashenko perché appunto è visto come un retaggio di epoca sovietica da superare eh, però di nuovo c'è da considerare la posizione geostrategica del paese e quindi si è trattato più che salvare eh, Lukashenko di salvare la Bielorussia perché per la Russia dopo aver perso l'Ucraina è fondamentale mantenere la Bielorussia all'interno della propria sfera di influenza naturalmente io concordo ma poi chiederò anche a Maurizio io intendevo che quello che ho trovato è che un, un paese che ambisce ad un ruolo di potenza, non dico superpotenza, ma potenza, eh, come la Russia, eh, in fondo ha dovuto difendere un leader che per anni ha fatto di tutto per smarcarsi eh, da Mosca, no? per, per flirtare con l'Occidente, per, eh, per, eh, per stabilire contatti con paesi che erano in palese, contrasto con Mosca e non solo, ha messo in galera l'uomo di Gazprom, perché Bavarico, come ha detto che Maurizio, questo era Gazprom, che eh, comunque ha pompato miliardi nell'economia nell bielorussa, nell perché anche recentemente ha recuperato 9 miliardi di gas fornito alla Bielorussia, però fornendo i, i crediti, cioè in pratica autopagandosi il gas eh, fornito. Quello che voglio dire è che mi è sembrato che eh, la Russia in questa situazione non avesse, eh, come dici tu, è vero che non c'era l'alternativa, ma, non, ma la, il suo tentativo di alternativa se l'è fatto mettere in galera. Ecco In questo senso io eh, dicevo che secondo me eh, la Russia ci ha rimesso, in, nel senso che ha comunque dovuto sostenere un leader che palesemente non non gli piaceva o non gli piaceva più, diciamo. Ma io volevo eh, indagare su, su una, quello che mi sembra che Emanuele eh, ha, ha sottolineato e che è diventato un po' un paradosso negli ultimi tempi, direi proprio anche negli ultimissimi giorni, con la Tikhanovskaya che si affanna a ripetere in ogni sede che il movimento anti-Lukashenko non è un movimento anti-russo, eh, mentre invece Lukashenko è, quello che, è Lukashenko quello che fa il distinguo perché è anche tornato dall'incontro dall con Putin e ci ha subito tenuto a dire che no, la federazione perché in realtà è una partnership è un rapporto cioè, è, è un po' paradossale questa situazione no? non trovi Maurizio? Ma io posso dire che diciamo in linea generale la politica è fatta anche di paradossi eh, certamente questo non è, non è l'unico eh, in quello che riguarda, diciamo, il, eh, sia il rapporto russia bielorussia che è stato un rapporto al di là diciamo, della figura eh, personalmente intesa di, di Lukashenko: anche complesso mh, per una serie di ragioni economiche, eh, politiche e, e così via. Durante per esempio durante l'Assemblea Generale Lukashenko ha detto più volte cosa che, ha, che non ha detto per la prima volta perché in buona sostanza l'ha eh, detto negli anni più volte questa non è la Russia questa non è la Russia come per dire qui non c'è spazio per eh, le scorribande degli oligarchi qui lo Stato è una cosa molto seria eh, qui chi sbaglia paga e così via cose tra l'altro eh, che hanno sicuramente al di là diciamo, della, eh, della strumentalità politica e così via che hanno anche un, un fondamento eh, difficilmente discutibile perché effettivamente diciamo, nel corso degli anni 90 eh, la Bielorussia non ha conosciuto diciamo, quello, che, ha visto, eh, quello che, ha visto, che hanno visto per esempio l'Ucraina o, o la stessa federazione russa e, e, e certamente eh, per quanto diciamo, eh, questi, questi provvedimenti siano stati puniti anche con una durezza eh, significativa, questo, questo senza dubbio, eh, i risultati a mio avviso ci sono anche, nel senso che eh, ad esempio la criminalità in Bielor nella Bielorussia di oggi è praticamente inesistente, a qualunque livello. Dal, dal livello della microcriminalità di strada alla macrocriminalità, così come al, diciamo, eh, alla corruzione di natura politica e, e, e così via, sicuramente ci sono, c'è un'antipatia diciamo che riguarda, che riguarda i vertici e che, che è stata in qualche modo anche ne nemmeno, nemmeno troppo dissimulata ecco, questo, eh, questo sì però la cosa fondamentale secondo me è capire che cosa eh, che cosa Lukashenko rappresenta e, e che, che cosa in qualche modo che cosa ha tutelato al di là anche di, di una serie di di errori sicuramente commessi, di, di, di, di, di limiti, insomma, eh, però parliamo, parliamo di un paese, torno a ripeterlo, con una serie di, di difficoltà strutturali abbastanza, ehm, abbastanza importanti. Ecco. Eh, per quello che riguarda, eh, quello che riguarda mh, Babarico, è, è vero. Nel senso che da una parte eh, Babarico è stato messo in galera da Lukashenko e questo è un fatto, no? difficilmente discutibile. Eh, Dall'altra, eh, la cosa che secondo me è il caso di chiedersi in termini, eh, diciamo, per quello che riguarda la Bielorussia in senso, in senso stretto è questo, cioè a dire eh, se Babarico fosse domani mattina il, il presidente della Bielorussia quali politiche metterebbe in atto? soprattutto a livello economico, cioè quale sarebbe eh, la, direzione, la direzione economica oltre, diciamo, mh, ammettiamo che i, i legami strategici eh, con, eh, con Mosca, ma anche con la Cina, che non sono assoluta, legami che non sono assolutamente eh, trascurabili, non vengano o che non venissero messi, eh, messi in discussione, ma a livello economico, Babarico, che cosa farebbe? E questa secondo me è la domanda eh, che, che bisognerebbe porsi, nel senso che eh, io non sono certo del fatto che un'eventuale presidenza pavarico futuribile eh, garantirebbe, eh, a di, soprattutto a livello di Stato sociale e eh, di tenuta dell'economia, quello che eh, Lukashenko, con tutti i limiti del caso, eh, ha saputo in qualche modo. Eh, mantenere ecco, per cui mh, è, è sicuramente una, una questione, eh, una questione molto, molto complicata a questo si può aggiungere che eh, gli investimenti secondo me fatti dalla Cina eh, in Bielorussia che naturalmente sono relativi anche al, eh, ai progetti della nuove, delle nuove vie della seta e così via eh, sono sicuramente una garanzia eh, non eh, non trascurabile, per, non solo per Lukashenko in termini personali, ma eh, per eh, diciamo, la tenuta del, del sistema bielorusso, ecco, in, buona, eh, in buona sostanza. Ho scritto, tra l'altro, anche nel, nel eh, nell'ultimo pezzo che ho fatto, che era un, diciamo una, una riflessione di natura prevalentemente economica sul, sulla Bielorussia, che c'è... Eh, nel, eh, nel parco industriale di Veliki Kamen che è parco industriale eh, sostanzialmente a proprietà mista sino bielorussa costruito a ridosso del, dell'aeroporto di Minsk c'è una partecipazione per quanto minima tedesca no? eh, questo è un fatto eh, è vero che questa partecipazione vale l'1% del, del totale quindi una cifra eh, in quanto tale volendo anche eh, un valore in quanto tale anche, anche trascurabile volendo, un no? minimo comunque ma credo che questa cosa a livello, a livello politico abbia un'importanza niente affatto trascurabile invece eh, anche perché eh, voglio dire il volume d'affari tra, eh, tra la Germania e la Bielorussia vale mi pare almeno tre volte quello che vale il volume d'affari tra l'Italia e la Bielorussia no? quindi eh, al di là di, di tante retoriche e di diciamo anche l'irrigidimento de, delle relazioni politiche e, e così via, mi pare che eh, la Germania, quando si tratta di eh, firmare, firmare contratti o prendere appalti importanti, stia, come dire, consideri anzitutto la sostanza delle cose, ecco. a differenza eh, dell'Italia. Abbiamo visto ieri o l'altro ieri, credo, il vice ministro degli esteri eh, tedesco, proprio Nils Hannen, che ha, parlato di eh, Nord Stream 2, eh, ha detto che eh, questa cosa, Nord Stream 2, è anche una questione di sovranità tedesca, cioè che è un'affermazioncina per il paese leader dell'Unione Europea, eh, non male, io credo comunque tornerei da Emanuel per, per chiedergli questo Maurizio prima diceva adesso ci sono queste sanzioni eh, che tra l'altro la prevede in aumento eccetera eccetera che eh, porteranno sostanzialmente a una specie di, di, di, di come si dice di stallo no? abbastanza eh, inconcludente volevo chiederti se, se tu la, anche tu la pensi così e eh, se tu pensi che eh, alla fine dovremo eh, rassegnarci a, questa, a questo eh, come dire, clima sanzionatorio finché un giorno quando deciderà lui stesso Lukashenko deciderà di, di passare la mano al potere e ti chiederei un'ulteriore cosa eh, che è questa ma insomma ma questa, questa cosa delle sanzioni sto pensando anche alla Russia ma ha eh, per come è messa un senso o è una questione eh, semplicemente dimostrativa cioè voglio dire dopo la visita di Borrell a Mosca quando gli è stato proprio spiegato eh, da Lavrov che delle sanzioni europee la Russia proprio se ne fa un baffo eh, ecco non, non c'è qualcosa di più furbo che si possa fare di, di, di, di questa cosa delle sanzioni Fulvio, ottime domande Davvero, eh, io tra l'altro sono stato in Russia appunto per studiare come funziona il regime sanzionatorio grazie ad una borsa di studio e ho collaborato con il Russian International Affairs Council, quindi mi hanno illustrato il regime sanzionatorio per filo e per segno da capo a piedi. Allora, eh, concordo sul fatto che le sanzioni vengono da una parte implementate per ragioni dimostrative, ad esempio quelle che sono state <coughs> implementate riguardo il caso Navalny. Quando colpiscono degli ufficiali, non hanno valore economico, quelle sanzioni sono dimostrative, nel senso che l'Europa decide di accodarsi agli Stati Uniti per via delle pressioni, perché comunque dobbiamo sempre tenere a mente che le pressioni per un disaccoppiamento fra Europa e Russia provengono dagli Stati Uniti, ecco, queste sanzioni sono dimostrative, perché eh, comunque non danneggiano l'economia russa. Eh, al tempo stesso, però, eh, le sanzioni che ad esempio eh, sono relative al dossier Ucraina, ecco, quelle non sono per nulla dimostrative, anzi stanno contribuendo a eh, creare un disaccoppiamento fra l'economia europea e russa. Disaccoppiamento che ovviamente lavora a detrimento del Cremlino, eh, per il quale l'Unione Europea è il primo partner commerciale, e lavorano a favore invece degli Stati Uniti, i quali stanno cercando di inglobare ulteriormente l'Unione Europea all'interno della propria economia. Economia e comparto energetico, perché tu ad esempio hai parlato benissimo del Nord Stream 2, ecco il suo annullamento, Uh, farebbe uh, un torto alla Germania un gravissimo torto ma farebbe un favore agli Stati Uniti i quali stanno cercando attraverso la dottrina della dominanza energetica dell'amministrazione dell Trump e che l'amministrazione Biden non ha abbandonato ecco loro stanno cercando di promuovere il loro gas naturale liquefatto nel mercato europeo fra i principali sponsor uh, in sede europea di questa dottrina troviamo i Baltici e la Polonia che sono tra l'altro anche le, eh, le principali potenze che hanno eh, sin dall'inizio hanno, hanno, dire, guidato diretto la campagna europea di pressione contro Lukashenko. Ricordiamoci che il piano d'azione dell'Unione Europea contro Lukashenko, presentato il 14 agosto, ossia a quattro giorni di distanza dallo scoppio dei disordini postelettorali, fu presentato da Polonia e Lituania. Perché sì, la Germania ha degli interessi in Bielorussia, ma eh, Polonia, e Lituania ne hanno ancora di più, perché in Bielorussia si gioca anche il destino dell'iniziativa dei tre mari, de, anche detta Intermarium. E, quindi, tornando a noi, eh, le sanzioni nei confronti della Bielorussia, secondo me, saranno controproducenti, perché comunque la Bielorussia non è così legata all'economia europea come lo è la Russia. La Russia comunque eh, ne è uscita egregiamente dal regime sanzionatorio, quindi figuriamoci quali sono le potenzialità della Bielorussia a questo proposito. Bielorussia che poi ha anche altri sbocchi come l'Unione Economica Eurasiatica, ma ha un'economia molto legata anche all'Asia Centrale, è un'economia eh, che realmente guarda oriente, quella della Bielorussia. Eh, le sanzioni, come dicevi bene, io concordo con te. Eh, credo che rimarranno in essere eh, fino a quando Lukashenko non cederà il passo, perché le sanzioni sono l'unico strumento che una potenza, definiamola così, post-storica come l'Unione Europea ha a sua disposizione per portare avanti i propri obiettivi nell'arena internazionale. Però io mi, scusa, adesso deviamo un attimo, ma. Eh, perché me ne occupavo proprio oggi cioè la questione tedesca secondo me riguardo il stream, Nord Stream 2 si spiega anche abbastanza facilmente da questo punto di vista tra la Germania e la Russia dal punto di vista economico non c'è concorrenza anzi c'è complementarietà se vogliamo ma per quale ragione mai la Germania che è una potenza industriale e tecnologica dovrebbe consegnare le chiavi del proprio sistema produttivo cioè i rifornimenti energetici agli Stati Uniti che invece sono un concorrente della sua economia. Io mi, mi faccio sempre questa, questa domanda quando si parla di Nord, Nord Stream 2 e appunto questo per dire che le, le, le sanzioni alla fine, e infatti la Germania si ribella, no? non, non, non Vuole finirlo, sta Nord Stream 2. Eh, cioè, tengono forse anche poco conto di... di di, di, di realtà mutate. Io mi domando se tu dicevi la Bielorussia guarda a est, però questo accordo delle sanzioni contribuisce a spingere questi paesi verso est. Anche la Russia ha contribuito molto a, eh, come dire, a riavvicinarla a un paese come la Cina con cui ha, la Russia ha avuto delle divisioni profondissime per decenni e decenni, addirittura anche dei, dei, dei principi di guerra. E, e quindi appunto e a questo punto lo chiedo a tutti e due a cominciare da Maurizio cioè, ne, co, mi sembra che questa cosa delle sanzioni sia l'erede di una politica vecchia, di una politica degli anni 80 quando si andava in Russia gli si faceva la predica sui diritti umani e loro si giustificavano secondo questo stesso ordine di di valori e di ragionamenti adesso siamo in un altro mondo mi sembra la russia ha tutta un'altra mentalità e non capisco come non si riesca a eh, come dire ad andare oltre questa cosa che mi sembra veramente un vicolo cieco non so cosa ne pensate voi maurizio da una parte sono d'accordo con te eh, dall'altra mi sento di dire che eh, per esempio l'atteggiamento tedesco solo per, per parlare di quella che eh, è di fatto la principale cancelleria eh, dell'Unione Europea è sicuramente condizionato da, eh, dagli Stati Uniti questo mi sembra un fatto che, che vale per la Germania ma eh, vale anche per il nostro paese eh, il fatto che per esempio Biden abbia Uh, sospeso il, il ritiro annunciato pochi mesi prima da Trump di un contingente, di una parte del contingente americano uh, di distanza permanente in Germania, credo che sia uh, diciamo un elemento da, uh, da tenere in considerazione. D'altra parte eh, voglio dire, i, i militari americani di stanza in Germania si contano nell'ordine. Eh, delle decine di migliaia, come, come del resto quelli di stanza in Italia, quindi è evidente che c'è eh, un problema di, eh, di, questo, di questo tipo. E il problema sicuramente si, eh, si aggrava nel momento in cui non c'è eh, questo, per quello che riguarda l'Italia, secondo me. Una visione del paese all'altezza delle necessità del paese e eh, della, sua, eh, della sua economia, della sua storia e, e così via. Sicuramente in Germania eh, dalla loro c'è eh, un senso di, eh, di identità nazionale un senso e eh, anche un pragmatismo in senso, eh, in senso economico che... Eh, Diciamo, attenua questo, questa problematica in Italia invece mi sembra che questo, questa consapevolezza mh, ci sia ma manchi diciamo, a, livello, a livello centrale purtroppo mi sento di dire eh, nel senso che eh, non avere di fatto una, una politica estera eh, come dire effettivamente tale cioè che, che possa essere considerata come, come tale per un paese come l'Italia sicuramente un, un problema molto serio che, che, che però eh, sembra, sembra quasi che non, che non si voglia affrontare in buona sostanza eh. e questo è sicuramente una questione da, da, tenere, da tenere in considerazione per quanto riguarda i rapporti eh, tra, eh, diciamo, per quello che riguarda le sanzioni, io eh, non escludo che eh, le sanzioni contro la Bielorussia, non escludo che anche con l'uscita di scena di Lukashenko, che eh, credo avverrà e avverrebbe anche senza sanzioni, voglio dire, non credo che anzi, mi sento di, di, di, di smentire nel modo più, più categorico l'idea che qualcuno potrebbe farsi secondo la quale le sanzioni eh, dovrebbero in qualche modo accelerare l'uscita di scena di Lukashenko. Onestamente non, non credo che, eh, come dire, che queste sanzioni, non diversamente da come è avvenuto eh, diciamo, con le sanzioni imposte eh, alla Federazione Russa, eh, a cominciare dalla crisi ucraina e poi eh, spostino di una virgola eh, che sono, eh, diciamo, quelli che sono gli obiettivi eh, diciamo, di breve medio e lungo periodo della politica, della politica bielorussa cioè, io credo che, che, che non sia in, in nessun modo eh, come dire sostenibile un'ipotesi eh, un di, un di questo genere al di là della della simpatia che si può più o meno avere o non avere nei confronti di lukashenko insomma mi sembra anche una questione la, la figura in sé ecco, di, di lukashenko volendo secondaria perché poi voglio dire eh, quella l'idea dell'uomo dell solo al comando è sempre un'idea eh, sbagliata secondo me Questo, Vale, vale per la Bielorussia vale per, per la Russia vale per l'Italia, vale per gli Stati Uniti no? chiaramente eh, la figura eh, l'immagine la figura in sé ha un ruolo e chiaramente anche un potere no? e questo è evidente ma eh, in quanto tale non esiste non esiste mai nella storia l'uomo solo al comando ecco, secondo me e Oltre a questo posso, posso aggiungere che eh, credo ci sia, secondo me, eh, si voglia in qualche modo eh, creare un problema sicuramente alla Federazione Russa, eh, diciamo, una nuova crisi che la Federazione Russa si trova eh, ad affrontare non direttamente diciamo, eh, dentro i propri confini, ma in pratica perché eh, la Bielorussia oltre alla vicinanza geografica è, è quasi in toto anzi totalmente integrata nel, nel sistema strategico di difesa, di trasporto eh, nel sistema economico della Federazione Russa che si trova sicuramente questo più, in senso più generale ad affrontare eh, numerose crisi in, eh, diciamo, a, a ridosso di tutta la sua eh, sfera di influenza o, o di, di, di diretta eh, o direttamente a ridosso dei propri confini eh, sicuramente eh, creando sicuramente un contesto eh, problematico c'è la questione bielorussa, c'è l'Ucraina eh, la crisi del Donbass che, dove si continua a combattere che non è stata assolutamente, assolutamente risolta ed è una questione che eh, crea eh, malumori eh, anche, anche in seno alla federazione russa, perché mh, tutta una serie di componenti politiche, di eh, diciamo circoli, di, eh, non vedono sostanzialmente di, di buon occhio eh, il fatto che, mh, che, non sia, che, non, che non sia stata trovata una soluzione effettivamente tale in sette lunghi anni di guerra combattuta seppur a bassa intensità ha, eh, per esempio il problema del Donbass tra l'altro a questo proposito eh, è stata autorizzata per la prima volta pochi, pochi giorni fa eh, la, mh, il possibile dispiegamento ufficiale di eh, truppe e mezzi militari della Federazione Russa in territorio ucraino a difesa eh, dei cittadini russi considerando anche che eh, l'anno scorso mi pare, o sì l'anno scorso, eh, la federazione russa ha cominciato a concedere il, eh, sostanzialmente il passaporto ai cittadini del Donbass che, eh, ne, che hanno cominciato a farne, che a farne richiesta. Questo chiaramente può essere un elemento, eh, come dire, relativo, ma... Ha una, sua, uh, ha una sua importanza soprattutto considerando che c'è eh, diciamo per quello che riguarda gli equilibri internazionali sicuramente un effetto biden eh, c'è cioè, sicuramente e, eh, e che andrà in qualche modo valutato nel, nel tempo io credo mi sento di dire che eh, questo effetto riguardo la federazione russa e eh, le numerose crisi che la Federazione Russa si trova con cui si trova a dover fare i conti, su queste sicuramente l'Ucraina e la Bielorussia, ma anche eh, l'Armenia ed altre, eh, provocherà molto probabilmente un aumento, un aumento della tensione e delle contrapposizioni. Emanuele, ecco. eh, volevo chiederti questo: tu hai citato prima il ruolo di Lituania e Polonia no? nel eh, in qualche modo approcciare e diciamolo pure anche incentivare eh, la crisi bielorussa e la crisi del, diciamo così, del sistema di potere di Lukashenko ora io ti volevo fare una domanda un po' più eh, generale eh, appunto collegandomi all'effetto Biden di cui parlava eh, di cui parlava Maurizio ma questi paesi che abbiamo visto molto aggressivi, li abbiamo visti in prima linea anzi cercare in qualche modo di accreditarsi no, presso washington come i più fedeli interpreti ai più radicali eh? anzi interpreti di, di questa linea del, del contenimento di mosca eh, continueranno così anche con biden e collateralmente a questo eh, è chiaro che è, ci sono degli spostamenti di, diciamo di peso da questo punto di vista anche all'interno dell'Unione Europea cioè la Polonia per esempio conta oggi pesa molto di più di quanto pesasse anche non molti anni fa no? addirittura si propone di diventare l'hub energetico del, del prossimo futuro dell'Unione Europea quindi eh, co cosa mi dici di, di, di, di questi due scenari no? cioè in fondo questi, questi paesi sono se vogliamo usare una terminologia così pittoresca, un po' la quinta colonna di Washington dentro l'Unione Europea, no? E, e quindi giocano, giocano su, su due tavoli, e, e, e questo ha influito anche sulla situazione in Bielorussia. Allora inizio dicendo una cosa, avrei voluto utilizzare il termine quinte colonne. Quindi grazie per avermi anticipato, perché Polonia e Lituania sono esattamente questo, sono delle quinte colonne di Washington, che eh, sbagliamo a credere siano delle quinte colonne in funzione antirussa. Polonia e Lituania, ma soprattutto la Polonia, giocano un importante ruolo soprattutto in chiave di contenimento tedesco, È l'iniziativa dei tre mari o Intermarium, ad esempio. Creerebbe un corridoio intraeuropeo che, se guardiamo bene la mappa, dividerebbe l'Europa in due, separando nettamente Germania e Russia. E, e i sentimenti antitedeschi anti a Washington sono tanto forti quanto quelli antirussi. Quindi, sì, con Biden, eh, io credo che alcune linee di politica estera non cambino mai. Eh, a prescindere dal fatto che a Washington si trovi il, il demo, un partito democratico o si trovi il partito repubblicano. Certe cose non cambiano perché quello lì è, il perno, è un perno strategico. Queste cose sono, ad esempio, il contenimento della Germania e il contenimento della Russia. Quindi con Biden, secondo me, eh, è vero, c'è stato l'ordine eh, di dietro fronte nei confronti dello spostamento delle truppe della Nato dalla Germania ad altri paesi... Questo non significa che verrà meno, però, il supporto alla Polonia, perché la Polonia è fondamentale. La Polonia è la testa di ponte verso la Bielorussia, la Bielorussia è la testa di ponte eh, verso la Russia. Idem la, idem la Lituania. Sono due paesi che vivono di rendita di posizione. Eh, anche qui, a prescindere dal fatto che in Polonia si trovi piattaforma civica, che potrebbe essere eh, più similare alle posizioni anche etiche di Biden, o diritto e giustizia, che invece certamente era molto più vicino a Trump. La Polonia è Polonia, eh, a prescindere quindi dal partito di governo. E certo, poi tu eh, citavi giustamente eh, il piano della Polonia di diventare hub energetico dell'Europa. Questo piano però poggia su, su una precondizione ovvero che quel gas non venga dalla Russia ma dagli Stati Uniti, quindi qui ritorniamo anche eh, alla controversia sul Nord Stream 2. Ogni piano egemonico della Polonia può essere portato avanti a patto di avere dietro di sé gli Stati Uniti. Perciò quindi è un rapporto complementare. Così come eh, dicevi tu giustamente prima, complementare sarebbe anche il rapporto eh, sulla carta, quello fra Germania e Russia. Eh, io credo che... non sono pessimista, credo di essere realista. Eh, le relazioni sono destinate a peggiorare, semplicemente eh, per un fatto di succubanza. Eh, L'Europa è succube, succube degli Stati Uniti. Noi ormai siamo diventati il loro secondo cortile di casa eh, dopo l'America Latina. E quindi è vero, la Germania eh, al tempo stesso difende per questioni di sovranità la realizzazione del Nord Stream 2, ma non dimentichiamoci però che sull'altare dell'atlantismo la Germania ha sacrificato tantissime cose, ha sacrificato quasi la sua intera agenda estera. Ad esempio, questo certo non c'entra con l'argomento di oggi, ma comunque solo per rendere l'idea, eh, ad esempio inserendo Hezbollah l'anno scorso nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, la Germania è stata un partner storico dell'Iran, quindi, eh, certo, eh, salva un progetto, però ne sacrifica altri dieci. Quindi fa un passo in avanti facendone indietro facendone dieci indietro. Eh, quindi io credo anche che in ragione di questi elementi, le relazioni fra eh, Unione Europea e Russia siano destinate a peggiorare con il tempo. E adesso, come abbiamo visto, neanche con la pandemia, neanche la pandemia. Eh, da fattore frenante, perché dopo la visita di Borrell a Mosca abbiamo assistito ad una campagna macartista eh, nei confronti della Russia. Infatti, io scrivevo su Inside Over. A che pro? L'obiettivo era chiaramente quello di fermare eh, una normalizzazione de dei rapporti con la Russia, eh, normalizzazione permessa dallo Sputnik. E infatti è accaduto che l'Unione Europea, inizialmente favorevole in toto su traino della Germania all'ingresso dello Sputnik nel mercato europeo, eh, si è poi spaccata e un, abbiamo assistito ad una fazione guidata dall'Ungheria favorevole all'ingresso dello Sputnik ed un'altra invece contraria, anche se oggi poi è stato è iniziato ufficialmente l'iter di approvazione su iniziativa di alcune aziende tedesche. Ma io ho, ho intervistato ultimamente eh, diversi diciamo politologi, diversi analisti russi, e a diversi livelli di, di durezza e a diversi livelli come dire, di, di, di, di grintosità, eh, quando gli si chiede ma il Cremlino co, cosa, quando guarda verso ovest, cosa vede? Insomma, la risposta è abbastanza unanime. Europa inaffidabile. Stati Uniti impotenti, cioè gli Stati Uniti si sì, possono fare e disfare tante cose, ma eh, non sono più nella condizione di eh, premere in, in modo tale che la Russia cambi il, i suoi eh, la sua vocazione a perseguire gli interessi nazionali eh, strategici, eh, e che ovviamente non riguarda solo la Russia, Russia ma riguarda appunto la Bielorussia, riguarda l'Ucraina. E riguarda eh, il caucaso eccetera eccetera eccetera ecco eh, maurizio tu concordi pensi anche tu che questa sia la visione di mosca coinciderebbe oggettivamente con quanto lavrov ha spiegato proprio a chiare lettere a borrell quando borrell è andato a sollevare il caso Navalny, i Diritti, eccetera eccetera mi sento di dire di sì mh, nel senso che ehm... Ci sono e ci sono sempre stati in Russia dei circoli di pensiero eh, più orientati verso l'Occidente, no? eh, così come dei circoli di pensiero con eh, un, un atteggiamento eh, opposto, che guardava invece con, con, con più favore diciamo, allo sviluppo di, una, eh, di un percorso proprio della Russia, no? In questo senso mi, mi piace ricordare eh, che ehm, lo stesso, eh, la stessa figura di, eh, di Putin è una figura eh, che eh, si, si sviluppa politicamente come una figura filo in buona sostanza, no? eh, soprattutto con questo, ehm, con questo atteggiamento di di, di, di, grande, eh, di grande fascinazione, di grande eh, interesse nei confronti della Germania, no? sia sul piano eh, culturale che sul piano eh, economico naturalmente, no? e che poi eh, gradualmente con, con gli eventi degli anni 2000 e, e tutti gli eventi diciamo, che hanno portato... Eh, hanno visto precipitare sostanzialmente le, le relazioni tra Europa Occidentale e, e Federazione Russa si è in qualche modo sempre più allontanata da questo tipo di, di, eh, di atteggiamento di, di orientamento no? e in questo senso mi sento di dire che la Federazione Russa non, eh, non ha alternative nel senso che è, che sia eh, per le questioni energetiche, per le questioni commerciali, eh, guardare a Oriente garantisce alla Russia quello che eh, diciamo l'Europa occidentale non ha saputo o non ha voluto entrambe le cose in qualche modo eh, garantire. Poi mh, in Italia noi molto spesso fatichiamo a in qualche modo... Eh, Programmare pianificare avere una visione eh, che, che vada oltre domani e dopodomani no? eh, questo è un problema molto serio per, credo per il nostro paese a qualunque livello credo che in Russia al di là di certi contrasti storici che effettivamente eh, ci sono stati e, e sono in qualche modo sicuramente considerati soprattutto con la Cina no? ma eh, credo che ci sia la consapevolezza di che cosa sarà la Cina eh, tra eh, 10, 15, 20 anni. No? Eh, io credo che eh, anche per, per l'Europa occidentale la Cina sarà sostanzialmente, eh, quantomeno a livello economico, un mercato sconfinato. Sconfinato, perché... Eh, chiaramente le, le condizioni di vita si sono assolutamente elevate eh, no? e quindi ci sarà eh, un mercato enorme a disposizione che, che chiaramente in cui chiaramente l'occidente e l'europa potrebbe avere potrebbe avere un ruolo e la russia sicuramente se eh, in qualche modo le, gli equilibri almeno diciamo rispetto a questo non cambieranno, non, non mancherà di, di averlo, quantomeno per quello che riguarda, diciamo, gli, le forniture energetiche, quantomeno, ma è solo un aspetto naturalmente. Eh, per cui ecco, mh, se si pensa a quello che probabilmente, verosimilmente, sarà, o potrebbe essere l'Europa occidentale fra 10-15-20 anni o o poco più quello che sarà eh, quello che sarà la Cina, ma che saranno anche altri altri, altri quadranti, altri altri contesti, mh, per esempio l'Africa, no? eh, dove tra l'altro la, la federazione russa ha un ruolo assolutamente eh, assolutamente importante e, e assolutamente crescente no? ne, negli equilibri, un ruolo che, che sta eh, marginalizzando volendo eh, quello diciamo eh, postcoloniale o, o, o neocoloniale a seconda dei punti di vista di attori come eh, per esempio la Francia e la Gran Bretagna o gli Stati Uniti volendo no? quindi mh, questo vale sia per, eh, sia per la Cina che, che per la Federazione Russa c'è cioè, una visione secondo me che ha eh, una profondità di, di, di, di, appunto, di respiro no? e di lungimiranza che eh, l'Occidente non, non è in grado, secondo me, in linea, in linea generale, naturalmente, di, eh, di, di competere. Questo non toglie naturalmente che eh, l'Occidente ha un suo, un suo ruolo, una sua... Un suo, una sua potenzialità naturalmente, il suo potere e, e così via, però eh, quantomeno per quello che riguarda l'Italia io posso soltanto auspicare che eh, diciamo, possa, possa emergere una visione eh, quantomeno, quantomeno del, del paese e eh, del, degli scenari internazionali più lungimirante. Emanuele, chiedo a te di chiudere su, proprio su, su questo tema. Eh, Europa inaffidabile, Stati Uniti impotenti, dicono eh, a Mosca, dicono che questo è, la, è ciò che si vede dal Cremlino oggi. Ecco, tu, tu sei convinto di questo? Europa inaffidabile, Stati Uniti impotenti? Allora, io condivido assolutamente in tutto il fatto che l'Unione Europea sia inaffidabile. Non condivido che gli Stati Uniti siano impotenti perché anzi durante l'era Trump, Trump è stato deriso, screditato da chiunque, poi però ogni singolo obiettivo, ogni singolo obiettivo che si è posto in politica estera l'ha raggiunto. Quindi gli Stati Uniti non sono assolutamente impotenti, questo, questo è il tipico problema della politica russa che è quello di sottovalutare gli Stati Uniti così come furono sottovalutati già durante la guerra fredda, poi sappiamo chi la vinse. Gli Stati Uniti, anzi, oggi più che mai, sono più pericolosi appunto perché hanno la consapevolezza, c'è cioè la consapevolezza negli Stati Uniti di essere una potenza in declino. Un declino che certo non è tremendo, ma inizia a sentirsi anche dal punto di vista sociale, no? Pensiamo alla polarizzazione che c'è fra destra e sinistra. Quello è un sintomo del declino, è il sintomo di un impero che sta cadendo. Appunto per questo motivo gli Stati Uniti cercheranno con ogni mezzo, con ogni strumento a loro disposizione, di rallentare questo declino. E il, il declino si può rallentare in una sola maniera, aumentando l'aggressività, perché l'aggressività è un deterrente contro egemonie in ascesa come la Cina o antiche egemonie alla ricerca del prestigio perduto come la Russia. E, tra l'altro io credo che gli Stati Uniti... Eh, appunto come ho già detto non siano impotenti l'hanno dimostrato soprattutto in europa perché l'europa è avvolta nella morsa degli stati uniti ed è una morsa eh, di cui non, non si intravede la fine adesso il nord stream 2 e questa è la mia opinione sta venendo completato semplicemente perché è troppo tardi per fermarlo trump avrebbe dovuto svegliarsi prima ma quando obama ad esempio chiesa all'Europa di fermare, bloccare, congelare il South Stream, accadde. Quindi immaginiamo eh, la stessa cosa però fatta ai primordi del Nord Stream 2. Ecco, oggi i lavori secondo me non sarebbero mai iniziati, ma è chiaro che iniziare a fare pressioni a lavori completati al 95-96% sia controproducente. Bene, io ringrazio eh, Maurizio Vezzosi e Manuel Pietrobon per tutto quanto, per il tempo che ci hanno dedicato, che hanno dedicato per aver partecipato a questo evento eh, Sottosopra e Osservatorio Globalizzazione. E davvero abbiamo ascoltato molte argomentazioni interessanti, molte aperture su scenari che sentiamo spesso nominare, ma magari non altrettanto spesso sentiamo correttamente analizzare e interpretare. Quindi. Ringrazio loro due, Emanuele Pietrobono e Maurizio Vezzosi, ringrazio voi che ci avete ascoltato e che ci ascolterete perché queste, queste cose restano su, su Facebook, restano in rete, quindi possono essere viste, riviste, viste un pezzo, riprese quando si vuole e appuntamento al prossimo appuntamento, sempre con Sottosopra, Osservatorio Globalizzazione. Grazie a tutti.